Oggi vi parlo di un canale che svela piccoli trucchi che sono molto comodi nel corso della vita quotidiana. Alcuni sono veramente dei filmati un trucco in 30 secondi. Il canale è Keep K, trovate su Doobly-Doo le informazioni e trovate moltissimi video, c'è cioè anche della roba molto simpatica come scherzi che si possono fare il primo di aprile, trovate per Natale, trovate per Halloween... E guardate un po' i suoi video, sono tutti molto interessanti. Vi segnalo nel doobly-doo questi tre video: innanzitutto, come costruire un bellissimo visore a infrarossi usando una vecchia telecamera VHS, e anche un modo molto ironico di presentare la vecchia telecamera VHS che mi ha fatto sorridere. E secondo video che vi metto nel doobly 2 -doo come controllare, questo è un trucco da 30 secondi che mi ha lasciato senza parole, bellissimo, come controllare se una pila alcalina è carica o scarica in una maniera velocissima senza bisogno del tester. E terzo video sul doobly è -doo. qua un, un po' gioco in casa, perché ne ho una passione, lo sapete tutti quanti. Terzo video, come trasformare un orsetto di peluche in un orsetto spia, è una cosa molto simpatica, molto divertente, niente di pazzesco, però date un'occhiata, date comunque un'occhiata a tutti i video di Kipkey, sono molto interessanti, ci sono molti trucchi che sono anche molto semplici, ma sono grandi comodità. Lui è Kip K. Argomento del giorno lettura. Voi sapete che io non ormai da molto tempo non guardo più la televisione, a malapena guardo il telegiornale, quando sono da solo non accendo quasi mai, la sera soprattutto non guardo più la televisione da... credo dal novembre 2010, o forse anche un po' prima, più o meno in quel periodo per nausea, quindi ho sostituito la televisione, ho sostituito quella scatola magica che riempie la casa di letame con i libri. Soprattutto eh, a dicembre 2012, intorno a Natale 2012, mi sono fatto un bel regalo. Mi sono regalato un e-book reader, un lettore ebook. E qui so che scatenerò forse un po' le ire di qualcuno quando dirò che ho cominciato a leggere molto di più da quando possiedo l'e-book, e trovo che l'e-book reader sia una grande innovazione, un grandissimo strumento, e lo trovo estremamente più comodo dei libri. Infatti, dicevo, scatenerò le ire di chi? Sì, però, l'odore della carta? Sì, sì, va bene, indubbiamente. Però... Mi credo di aver sentito l'odore della carta anche quando si parlava dei documenti in ufficio prima dell'avvento dei computer. La tecnologia, in qualche modo, secondo me deve influire anche sulla lettura, deve influire anche sullo sviluppo culturale. E io sono una persona particolarmente pratica, trovo che le book reader sia uno strumento molto comodo e molto pratico, e prova ne il fatto che da quando ho le book reader... Ehm, un anno e qualcosa praticamente, due anni a novembre, due anni a dicembre, fondamentalmente io ho letto quasi un libro alla settimana, o diciamo tranquillamente più di un libro alla settimana, e sono arrivato a leggere, considerando che in vacanza leggo quasi un libro al giorno, sono arrivato a leggere intorno al centinaio di libri. Mm, ho notato tante grandi cose che funzionano sulle Book Reader, da cominciando dal fatto che è uno strumento che ha un peso limitato, io ho un biblet della Telecom, è un apparecchio abbastanza semplice, eh, legge vari formati generici, Cugnom, Omipocket, no, eh, PDF con eh, l'eventuale Adobe D. Obiettivamente, in 96 grammi, un giga di memoria e la possibilità di espanderlo con eh, la memory card, con la TF, con la mm, SD. Sinceramente. Io ho su veramente l'intera biblioteca di Alessandria in meno di 100 grammi di apparato, è molto comodo, molto maneggevole, è molto leggero e le dimensioni sono quelle di un tascabile medio, anche fondamentalmente il peso. La durata della batteria è eccellente, un um, come qualsiasi book reader uh, la durata della batteria si conta fondamentalmente in uh, numeri di pagine, perché lo schermo, il display, i paper è uno schermo meccanico non è uno schermo elettronico, quindi parliamo comunque di... credo sulle 4.000-5.000 pagine con una carica completa della batteria, e di per sé, dato che quando lo collego in USB per um, aggiornarlo, per passare la roba, la batteria si ricarica anche, una bella batteria a litio, sta lì tranquillo. E secondo motivo di comodità dell'e-book reader è quello con il quale sono riuscita a convertire mia madre all'e-book reader. Io quest'anno ho regalato a mia madre un Kindle di Amazon, è il motivo che eh, rappresenta il punto di scissione tra il piacere del profumo della carta e il piacere delle paper, lo zoom. A livello mio che comincio ad avere affaticamento degli occhi, che comincio a portare gli occhiali quando soprattutto la sera lavoro al computer, cominci ad apprezzare il fatto che mentre stai leggendo il libro, invece di prendere come faceva mio nonno il mega la mega lente di ingrandimento, sei lì e dici va bene, ma ingrandisci un po' il carattere. O oh, puoi avere veramente i caratteri alti 5 centimetri, leggere una frase a pagina, ma chi se ne frega, questa comodità sul libro non ce l'hai, hai la comodità di portarti appresso tutta la biblioteca di Alessandria, veramente. Io, lo so, in un giga ci vanno dentro... io vedo la dimensione media dei miei libri è, è fra i 300 e i 500k, quindi in un mega ci vanno giù due o tre libri, e quindi in un giga ci vanno giù due o mila libri. E i tre mila libri, nello zainetto! Tra l'altro, un'altra cosa che trovo molto comoda delle book reader, ma in realtà questo è un uh, discorso uh, più che altro legato al concetto del libro elettronico, è quello di poter approfondire gli autori più facilmente. Eh, se reperire libri cartacei di un determinato autore può essere semplice o meno semplice ci può essere quel libro che è difficile da reperire, che bisogna ordinare, che bisogna andare a ritirare da Dio solo sa dove, eh, moltissime book sono molto più facili da reperire eh, o ci sono su Amazon, ci sono su IBS, ci sono un po' dappertutto. Quindi mi è più facile per esempio eh, fare una cosa che ho cominciato a fare in questo periodo. Ho cominciato in realtà a novembre più o meno del, dell'anno scorso. E ho cominciato a leggere, prima leggevo a temi: ho letto un po' di fantascienza perché è quello che mi piaceva, poi ho letto un pochino di fantasy perché volevo prendere degli spunti. Adesso, mh, poi ho ricominciato a leggere fantascienza. Adesso, ho fatto un esperimento da più o meno novembre, o fine novembre, inizio di dicembre, ho cominciato a leggere tutti i libri di un autore, si tratta di roba di fantascienza, di thriller, di thriller di fantascienza, eh, tutti mescolati, diciamo, a leggere in ordine cronologico di pubblicazione tutti i romanzi di Tim Kons. E. Sono al momento... in questo momento sto leggendo Sopravvissuto, sono più o meno a metà, anzi ho superato la metà, saranno... Se non ricordo male 320-330 pagine, sono più o meno a pagina 180-190. E sto leggendo appunto, ho appena finito di leggere a Intensity, sto leggendo i romanzi in ordine di pubblicazione cronologica che è una cosa che mi ha aperto gli occhi su una situazione molto interessante. Leggere tutta la produzione di un autore in ordine cronologico ti fa vedere come si sviluppa l'autore eh, nel corso del tempo, quali sono i temi che va a trattare, quali sono i temi che non va a trattare, quali sono alcune cose. Ho scoperto una cosa con Incons, comunque un giorno vi parlerò quando ho finito ormai mi mancano credo una decina di romanzi in tutto... un giorno vi parlerò, farò una bella recensione di tutti i romanzi di Incons, ma una cosa ve l'anticipo velocemente. Ho scoperto, per esempio, che ehm, questo succede con... Una, ho l'impressione che succede con autori che hanno pubblicato molti romanzi, che vanno dietro alla casa editrice che dice «ok, dobbiamo uscire col prossimo romanzo». Ci sono delle volte... Che è un romanzo, che è un uh, racconto, può essere molto interessante, una trama ben sviluppata, ma che all'improvviso, eh, con Ninconso, ho trovato il termine: la trama va a sbattere contro il muro. Nelle ultime 50-60 pagine, all'improvviso, personaggi che hanno seguito, personaggi laterali, il cattivo che ha inseguito i buoni per tutto il libro, che non si capisce effettivamente se è un cattivo, se è un buono, se vuole fare un colpo di coda, che cosa abbia intenzione di fare, nelle ultime cinquanta pagine arriva nella città in cui sono arrivati i buoni, in cui sono i personaggi, e voilà, muore, prima ancora di incontrarli. Ah, è allora che l'abbiamo seguita a fare tutto il tempo. E mi dà proprio l'idea che Conz sta sviluppando la trama, dice «ok, sono un buon punto, bisogna cominciare a tirare fuori», arriva qualcuno e gli dice «oh, dobbiamo uscire col romanzo fra un mese», «ah, vabbè, allora, questo lo ammazziamo, questo lo ammazziamo, questi si sposano, questa trova la sua vita, ok, va bene, ho finito il romanzo». L'impressione che ho è quella, ci sono di Din Conz alcuni romanzi che finiscono così, ma moltissimi, invece sono romanzi molto belli, ce n'è uno in particolare su cui, come ho detto, farò una recensione sui romanzi di Lincoln, se ne farò una in particolare su un romanzo che è stato spettacolare, che vedremo più avanti quello. Ma adesso faccio la domanda a voi. Voi cosa pensate della lettura o dell'e-book reader? Soprattutto cosa pensate dell'e-book reader in sé? Il futuro della lettura è nell'e-book reader, l'e-book reader soppianterà il libro cartaceo oppure i due continueranno di pari passo? Il libro elettronico cambierà qualcosa nel concetto, nella cultura del libro? Cambierà il modo di scrivere perché cambia il modo di leggere? Fatemi un po' sapere. Avete spazio per i commenti? Potete lasciare un commento qui, potete scrivermi su Twitter o su meme, hashtag DDVOTR. Soprattutto fatemi sapere se vi è piaciuto questo vlog, se vi è piaciuto fate pollice in alto, dite che vi è piaciuto, condividete con gli amici... Ricordatevi, il vostro feedback per me è importante, se non l'avete già fatto iscrivetevi al mio canale e ditemi un po' quello che ne pensate. Ragazzi, questo è tutto. Concludo qui, noi ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti!